Ciao a tutti e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Oggi parliamo di resilienza e leadership al femminile. In altre parole, come può fare una donna a trovare e soprattutto a coltivare con continuità il coraggio per costruirsi una carriera di successo senza farsi abbattere dalle difficoltà presunte o reali, perché molte volte sono nella nostra testa e basta, e come può riuscirci senza eh, sminuire il proprio valore, senza scendere a compromessi. Parleremo di questo tema con Elena David. Ciao Elena. Ciao. <ride> Grazie per essere qui con noi oggi. È un piacere mio. Abbiamo parlato poco fa con Elena di come riuscire ad incastrare i nostri appuntamenti oggi sia stata una vera impresa, quindi ehm, non voglio indugiare troppo e corro subito al cuore, prima però eh, Elena merita un'introduzione che in qualche modo non rende giustizia in realtà alla sua esperienza, però cercherà di riassumerla in poche, in poche righe. Tu Elena hai un'esperienza davvero immensa nel campo eh, manageriale. Sei eh, stata amministratore delegato, eh, amministratrice delegata, sì. Cioè, esiste eh? l'espressione femminile. Ma va bene anche amministratore. <ride> okay. Di importanti realtà turistiche, da Star Hotel a Valtour passando per una hotel and resorts. Oggi eh, ricopri l'incarico di consigliere indipendente nella società quotata della Doria e Fide Fideuram, che non so mai come dirlo, intesa San Paolo Banking, è in attesa come hai detto tu di nuovi sviluppi, che quelli non mancano mai. Allora, una delle frasi Elena che mi ha colpito di più leggendoti, um, leggendoti, ascoltandoti è questa, che non è appunto una frase tua di Winston Churchill, ma che ti rappresenta pieno in questa fase della tua, uh, della tua esperienza e dice il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale è il coraggio di andare avanti che conta. Allora aiutaci a capire quali sono le caratteristiche che una donna deve coltivare per trovare questo coraggio. Sì, grazie Cecilia di questa opportunità e, diciamo che ho pensato di rispondere a questa domanda focalizzandomi su dieci elementi chiave, tutti con l'accento sulla A e, e quello da cui mi piace partire è, è femminilità. Femminilità che è una parola spesso, eh, potrebbe essere quasi un tabù se parliamo di managerialità, leadership e resilienza, eh, ma in realtà la, eh, la femminilità mi vuole portare alla parola della alla bellezza, quindi questo significa intanto non perdere come donna le proprie caratteristiche, la propria eh, percezione di sé appunto come essere femminile. Con la cura e l'attenzione al dettaglio, che sono anche delle nostre tipiche, diciamo, capacità, e con proprio la ricerca della bellezza, che è un elemento, qualcuno ha detto la bellezza salverà il mondo, io sono, sono convinta di questo. E, mh, ho scelto di eh, far memorizzare a chi ci ascolta questi, questi singole tips, diciamo, attraverso un'immagine. In questo caso eh, ti, ti voglio raccontare questo attraverso eh, Andy Warhol e il ritratto Gold di Marilyn. Credo che lei sia eh, per tutti l'icona della bellezza. Eh, in questo, fra l'altro, quadro è una bellezza che è stata fissata, che è stata bloccata, ma mh, contestualmente c'è anche una storia drammatica che, che conosciamo eh, e che vuole anche richiamare come eh, spesso vivere questa femminilità non sia nemmeno così semplice, ma non c'è nessun motivo per cui vi si debba rinunciare, non abbiamo nessuna ragione per, per farlo e non eh, va dimenticato di poter perseguire la leadership assumendo i tratti eh, maschili del, del potere o del comando. Eh, L'essere donna per tanto tempo è stata anche una chiave di successo, eh, e dopodiché, quando ha costituito un motivo di difficoltà, ovviamente l'ho affrontato, insomma, senza però rinuncia. C'è stata una situazione che ci puoi raccontare eh, in cui appunto ehm, essere donna eh, è diventata quasi un un motivo di debolezza agli occhi di chi ti circondava? No, questo purtroppo succede, succede e ci sono ambienti come quelli della finanza dove sicuramente è molto più difficile, è un, un, il frutto di un pregiudizio storico, di, un, di una condizione culturale. Eh, non, non ci si arrende di fronte a quella, bisogna necessariamente come dire, mh, combatterla, necessariamente opporvisi, ehm, non cercando di cambiare, rimanendo se stessi e affermandosi tramite eh, altri elementi che poi insomma, mh, mi piace raccontarti. Ma questa tua domanda mi porta subito a linkare alla parola successiva che è la caparbietà, eh, infatti nelle nelle doti, nel, nelle, eh, negli elementi da coltivare, questa mantenere grinta, determinazione, essere costante, non arrendersi, non farsi intimorire, credere nelle proprie idee è stato mh, determinante. Qualche volta anche difficile, evidentemente, da sostenere, e eh, questa caparbietà ci porta a una seconda parola che è appunto costanza, eh, che è, eh, diciamo, dopo bellezza sicuramente un altro termine che vorrei mh, fissare. E, e credo qui di aver trovato l'immagine veramente rappresentativa in due sensi, eh, infatti voglio fare riferimento a, a, a Giuditta Oloferne di Artemisia Gentileschi, Mm, qui i tratti della determinazione e della caparbietà sono duplici, da un lato sicuramente nell'immagine di questa Giuditta che con sguardo determinato e con forza eh, compie questo gesto anche violento in nome della libertà del suo popolo, quindi questa grande difesa eh, delle proprie idee, ma in realtà eh, questa costanza e questa proprio caparbietà sono eh, addirittura nell'autrice, tutti conosciamo la storia di Artemisia Gentileschi, le sue difficoltà, eh, addirittura l'episodio dello stupro, la, la, la sua difesa di fronte al giudizio della, della Chiesa, ma lei non si è mai arresa ed ha continuato ad essere la grande artista che, eh, che conosciamo. Tra l'altro colgo l'occasione per dirvi che ho scoperto che l'anno prossimo eh, la National Gallery gli dedicherà una incredibile, mh, diciamo, mostra, tant'è che hanno acquistato in previsione proprio un quadro che adesso è nella hall della National Gallery e quindi io sono in fremente attesa perché effettivamente ho una grande adorazione per questa, per questa grande, appunto, artista. Tra l'altro mi viene proprio in mente che questo collegare le parole alle immagini, soprattutto uh, quando quando eh, l'immagine si riferisce a qualcuno che eh, davvero ha vissuto delle situazioni molto più drammatiche delle nostre in, in un contesto storico molto più pesante verso la donna rispetto a quello che viviamo oggi, forse forse riusciamo anche a... Ehm, a dirci, ma in fin dei conti posso farcela anch'io ah, se ce l'ha fatta lei. Assolutamente, diciamo che ci sono una serie di icone, e di modelli che a modo loro eh, sono sempre fonte di eh, ispirazione, anche se poi ci appaiono lontani dalla quotidianità e dalle beghe o dalle difficoltà che ci troviamo eh, ad affrontare. Passo io alla prossima, alla prossima, a cui sono molto legata, eh, si tratta dell'onestà, mm, onestà in questo caso è mm, mantenere eh, un profilo inattaccabile, non scendere a compromessi e quindi eh, far sì che eh, la propria sviluppo professionale non, non, non possa eh, consentire a qualcuno di metterti in una posizione di ricatto. Eh, e questo lo fai solo se specialmente quando ti trovi ad essere leader e quindi a gestire persone, usi la meritocrazia come unico valore, quindi non l'amicizia, cioè, nel senso i tuoi, eh, le tue valutazioni devono essere sempre basate sul merito, merito della persona o merito oggettivo delle, delle questioni. La parola che, a cui mi collego è la trasparenza e in questo caso ho usato come immagine, cioè mi è venuta alla mente l'immagine, all eh, un'opera che è I Bari di Caravaggio, che è completamente, se vogliamo, no, eh, in realtà rappresenta proprio il momento della disonestà. Però dentro questo quadro l'invito è mh, ad osservare eh, questo eh, atteggiamento, quasi sereno, se vogliamo, della, della, della persona, del giovane che sarà tra virgolette truffato e derubato, cioè ha una, uno sguardo concentrato e sereno che a me non piace leggere come quello di chi da fessacchiotto diciamo, si fa fregare, ma in realtà come che è lo sguardo sereno e concentrato di chi sa di essere onesto, giusto e quindi sì, può anche subire qualche volta, eh, sicuramente è accaduto, è accaduto anche a me, di, non, eh, di subire qualche, tra virgolette, danno, ma quello che è importante è che io abbia potuto mantenere nella mia storia mh, questo profilo appunto di eh, assoluta trasparenza, di assoluta onestà, eh, che mi ha anche consentito di essere sempre libera, ecco, perché è una, un concetto molto molto importante da non, da non trascurare. Mi piace molto il fatto che tu abbia sottolineato l'espressione di chi sta per essere eh, ingannato, perché quello che stavo per chiederti è se io non sono in, ancora magari in una posizione di leadership. Sappiamo che la meritocrazia non è un, proprio una parola chiave italiana, magari lo sta piano piano diventando un pochino di più, ma non è parte della nostra storia. E quando mi trovo dall'altra parte, quando eh, la sensazione è quella di star subendo da un pochino troppo tempo. che cosa? cosa posso fare? Come posso reagire per mantenermi onesta e trasparente? Perché poi la tendenza magari è quella di uh, cercare, altre, cercare strad vendetta, sì, oppure... altre strade. No, diciamo che mh, allora, come, così come eh, ha detto Aristotele che l'eccellenza è un'abitudine, eh, in realtà anche questa chiamiamola onestà, cioè questo tratto di fermezza eh, altrettanto lo deve essere. Cioè, in realtà sono comportamenti che devono essere parte di te, parte della persona e che a mio parere nel auspicabilmente medio termine devono eh, produrre un risultato perché il tuo merito deve uscire non soltanto eh, dalla tua competenza, che ora poi ci arriveremo, ma deve uscire anche eh, proprio dall'essere una persona eh, che ha un tratto di assoluto rigore nei confronti del, della valutazione delle situazioni e quindi eh, il, il sinalagma è che questo deve essere raccolto e recepito. Se poi non succede è come dire è ora di cambiare lavoro, cioè è, è ora di eh, dirigersi da altre parti perché evidentemente se tu ci hai lottato, ci hai messo tutta l'impegno e poi non, non nasce però io voglio pensare positivo a questo sguardo sereno e concentrato del giovane eh, che comunque potrà subire eh, il danno, potrà subire il momento di ma è così che ci si pone di fronte alla vita e di fronte alla sfida anche professionale. Bellissimo, credo che questo riferimento non lo dimenticherò facilmente, questo gioco di immagini è, è incredibile, quindi ti chiedo già di partire con la prossima parola perché <ride> non vedo l'ora. Allora, la prossima è qualcosa che anche qui è un po' tabù, è fragilità, eh, fragilità che poi porta anche a resilienza, eh, che è esattamente il tuo, il tuo termine. Eh, fragilità vuol dire non avere paura di essere fragile, mh, lasciare che i dubbi ti colgono, quindi mettere in discussione, mh, avere proprio una ricerca che ti porta a contrastare la fragilità e quindi l'insicurezza con l'approfondimento e quindi generare sicurezza, quindi è proprio un, un, un percorso. Questa sicurezza che nasce dall'essere pronti e preparati, dall'avere approfondito, quindi proprio fragilità come premessa per la ricerca della sicurezza. Io oggi sono qua preparata, questo mi fa sentire sicura perché io non ho detto ok, ho 30 anni alle spalle, ho parlato ovunque, vado lì e qualcosa racconto. Io ho voluto eh, preparare questo, studiarlo con te, sono mesi no, che ne abbiamo parlato e, e questo mi rende assolutamente sicura di questo. E lo devi fare come stile, come eh, mindset, non, non è qualcosa che si fa un giorno sì, un giorno no, è qualcosa che deve essere parte eh, di te l'immagine qui sarà ancora più bella secondo me. Giacometti sicuramente un autore in questo caso eh, moderno, contemporaneo. Ah, ecco una cosa importante che devo dire, che me l'ha raccomandata la mia sorella, che questa lettura delle opere che io sto dando assolutamente non è iconografia ufficiale, è proprio una percezione, una sensazione, altrimenti qualche nostro, Critico d'arte. Eh, ascol ascoltatore dirà: Questa sta bestemmiando, possibilissimo, ma questa è in realtà soltanto la mia lettura, quindi non è certamente, non si vuole proporre come una lettura ufficiale in, in alcun modo. Torno, torno alla, alla fragilità. Giacometti ha fatto un'opera che solo nel titolo è già indicativa, l'uomo che cade, non so se l'hai mai vista, e questa, le figure di Giacometti sono queste figure molto esili in questo passo, quasi uno, uno scheletro, eh, una fragilità che quindi si esprime sia nel corpo che nella mente. Ma il passo è quello che conta e che poi ti richiama la mia frase di Cerchio: è il coraggio di andare avanti quello che conta. Quindi anche quest'uomo così debole che ti sembra che possa cadere da un momento all'altro, in realtà non sta accadendo, sta facendo il passo per andare avanti. E quindi questa è, secondo me, un'immagine di fragilità positiva, di fragilità che non ti abbandona. A proposito di fragilità mi viene in mente un episodio che ho vissuto tantissimi anni fa all'inizio di quella che era la mia esperienza nel mondo del web che poi è diventato un po' la mia casa, il mio ufficio, tra virgolette. E ricordo che eh, entrai nell'ufficio nel, nell del, del mio superiore, del mio manager, e gli feci vedere eh, quello che avevo fatto. E lui scosse la testa in maniera, molto, in maniera evidentemente infastidita e, eh, e mi disse tutto quello che non andava bene. E mi sentì così negata, così fragile, così vulnerabile, così insicura, tanto che cominciai a mettere subito in dubbio tutta una serie di scelte che avevo fatto e ricordo di avergli detto qualcosa come ah, forse non sono portata per questa cosa e lui nella sua, um, con il suo bagaglio esperienziale mi disse eh, no, non è una questione né di intelligenza né di, né di sicurezza, è solo mancanza di esperienza. E io ricordo di aver lasciato l'ufficio eh, sapendo di essere caduta, ma sapendo che avevo già la forza per rialzarmi. L'esperienza in realtà ehm, non va confusa semplicemente con l'anzianità e il passare del tempo. È proprio la preparazione, cioè è quello l'approfondimento. È il fatto che tu quando fai un lavoro devi avere dei dubbi, devi porti delle domande. La domanda è sempre il momento per iniziare il cammino e di approfondirlo. Non pensare che chi viene dopo di te eh, sia più intelligente, possa quindi comprendere, devi essere esplicativo, devi avere approfondito, questo ti dà la, sicu la eh, sicurezza di poter affrontare e questo ovviamente poi crea l'esperienza, però è importante l'approfondimento e la preparazione, è importante non pensare di mh, vivere della rendita di conoscenza che hai, ogni, eh, ogni task va affrontato con la giusta determinazione, il giusto approfondimento eh, considerando che c'è sempre qualcosa in più che puoi aggiungere, che puoi precisare, che perfeziona il tuo lavoro. Bellissimo, quindi qualcosa da abbracciare sempre comunque a prescindere da quanti anni di esperienza abbiamo. Assolutamente, no. Non, io ti ripeto tuttora che ho, insomma anche, non, non sono giovanissima e che ho tanti anni, eh, credo che proprio l'approfondimento Naturalmente è più semplice quando hai un bagaglio temporale alle spalle di cose vissute, però l'approccio deve essere sempre quello di chi deve comunque in qualche modo imparare e approfondire. Questo è fondamentale, non perderlo. Parlare della mia età mi porta poi facilmente al punto successivo, la maternità. Eh, anche qui potrebbe quasi sembrare una negazione in termini, eh, spesso si dice appunto che per far carriera non, non devi, come dire, in qualche modo farti interrompere da questo evento. Io la penso assolutamente al contrario, vuoi perché, vabbè, eh, poi lo racconteremo, per me la maternità è stata eh, una chiave di volta nel, nel successo, ma a prescindere dall'esperienza personale sono assolutamente convinto che la maternità che è il eh, prologo ed è prodoma verso la costituzione di una eh, famiglia, eh, famiglia è proprio il luogo ideale dove ritrovarsi e la famiglia è il, eh, il, eh, il punto di raccolta è quella situazione nella quale devi fare i conti anche con le priorità, devi gestirle, devi affrontarle, devi saperle valutare ed è il primo banco di prova probabilmente, prima ancora del, del lavoro. E quindi mh, la maternità appunto collegata alla famiglia, collegata poi a un senso di accoglienza, cioè di ricevere, è un momento fondamentale. Ti dicevo prima che nella mia vita in realtà è stata proprio un episodio legato a uno scatto di carriera perché il mio datore di lavoro dell'epoca in occasione della seconda maternità, quella di Virginia e qui devo spendere due parole per i miei gioielli, Lorenzo che ha 26 anni e che adesso lavora al Ritz a Londra, eh, quindi un po' in qualche modo segue un po' la strada e, e Virginia invece è un'atleta fantastica, eh, gioca palla a pallamano e insomma per ora non sappiamo che cosa farà a 20 anni ma, ma si sta divertendo con questo sport che poi praticava il padre, non tanto diffuso in Italia ma in Europa l'ha portata a stare due anni in Danimarca, insomma, ha fatto bellissime esperienze. Chiudo la parentesi per dire che proprio quando aspettavo Virginia, ero in Star Hotel, era un momento molto importante della, del, del mio sviluppo professionale e, e in quel momento questa maternità mi sembrava quasi un'interruzione, no? però ovviamente Virginia doveva arrivare ed eravamo felici di accoglierla, io era andata. All'ingegnere Fabri dicendo guardi non si preoccupi comunque io torno subito dopo e lui è stato mh, così lungimirante, per il resto insomma io lo considero veramente un grande genio imprenditoriale, un uomo mh, sicuramente unico che per me è stato un maestro eh, capì che eh, doveva darmi una spinta forte perché questo rientro mh, avvenisse tenuto conto che insomma bene o male eh, c'era la possibilità anche che io mollassi un attimo avendo già un bambino di sei anni eccetera e tant'è che subito dopo la, la nascita di Virginia lui impostò mh, le cose e io sono rientrata e sono diventata direttore generale perché nella sua testa capiva che darmi un forte stimolo eh, sarebbe servito a eh, ovviamente fare quello che molte purtroppo sappiamo che fanno, poi non dico neanche purtroppo perché se sono scelte personali vanno sempre rispettate. E quindi però diciamo non è tanto che racconto questo nella logica ma voglio tornare proprio al concetto della maternità, perché eh, questo ti consente di avere la famiglia, la famiglia come luogo dell'accoglienza e come banco di prova per la gestione, per la conciliazione e la gestione delle priorità, che sono comunque situazioni che trovi perfettamente anche quando sei in ufficio e nel lavoro e non le puoi lasciare. E qua vabbè, sulla maternità c'è un'immagine che è unica, non, non, non avrei saputo eh, individuarne altre, è la Madonna del parto di Piero della Francesca e credo che la poesia e la sublimazione che deriva dalla semplice visione di quest'opera non abbia bisogno di ulteriori parole solo una notazione per quel gesto della mano eh, posato sul ventre che credo scateni ancora in me, eh, una tenerezza eh, incredibile, è proprio la tenerezza che voglio legare alla, alla maternità. Elena ti chiedo di darci un suggerimento quando ci troviamo in una situazione eh, meno eh, chiamiamola privilegiata perché si può dire che è stato un privilegio avere qualcuno sopra di te che invece di eh, spingerti in basso perché potevi in qualche modo diventare un peso per l'azienda con la maternità ti ha detto no, invece io ti do addirittura la possibilità di tornare alla grande eh, ho diverse amiche che si sono trovate recentemente in situazioni poco piacevoli dove la maternità appunto vissuta come un peso diventa l'occasione per ridurre lo stipendio oppure ehm, abbassare no, il grado di, di lavoro di, di esperienza nonostante il livello di preparazione. Guarda è una risposta scomoda la mia eh, però la devo dare nella sua totale franchezza eh, sono due cose che contano Premesso che ci sono le leggi, i diritti, quindi onestamente non entro nel merito di chi fa cose che non si devono fare. Però fondamentalmente mh, le cose sono che eh, tu eh, devi da un lato mh, dimostrare che eh, saprai gestire e conciliare queste cose perché inevitabilmente l'azienda ti chiede eh, un tipo di eh, dedizione che non significa rinunciare ai tuoi figli, perché io li ho cresciuti e insomma non, non ho fatto niente di, di più o di meno di quello che hanno fatto altre, mi sono ovviamente organizzata, ho sofferto tantissimo, questo diciamolo, perché sono, quando mancavo, quando non potevo, quindi nulla di facile, assolutamente, però è chiaro che ho dato all'azienda la mia diciamo ho dato all'azienda la possibilità di sentirsi sicura della mia diciamo, adesione al processo che l'azienda richiede perché purtroppo l'azienda lo richiede poi vabbè erano altri tempi non, non c'era internet cioè non era anche il lavoro remoto era molto più difficile insomma le cose erano dall'altro è evidente che quello che tu chiami privilegio e che io non voglio chiamare così perché come diceva la Tarcher, eh, non sono fortunata, me lo sono meritato. <ride> nasce da, eh, dal fatto che io ero importante, cioè il mio lavoro era importante, fare a meno di me per l'azienda sarebbe stato un problema. Quindi, Quindi ti sei resa indispensabile sì, in un certo senso? Eh, diciamo che è, è fondamentale che tu abbia un ruolo che serve. Eh, ripeto, questo però lo astraggo un attimo perché poi oggi ci sono norme, ci sono leggi, la tutela, non si deve essere penalizzate perché si decide di fare figli però nello stesso tempo ci sono dei meccanismi di cui dobbiamo anche essere consci, prendere atto, funziona così eh, e quindi tu eh, effettivamente puoi avere una chance addirittura in più che nasce dalla maternità se il tuo ruolo è davvero si è reso un ruolo significativo e importante se non sei così facilmente sostituibile con un'altra che magari non chiedo un permesso, quindi ecco questo lo considero importante. Credo che sia cruciale questo aspetto, quindi un po' spostare l'ago della bilancia, perché eh, il che mi fa anche pensare a quanto spesso ci troviamo a correre come delle pazze, no? facendo un sacco di cose, ma se non spostiamo l'ago della bilancia nel contesto in cui siamo appunto diventiamo facilmente sostituibili. E, e quindi lì magari ci vuole un piccolo lavoro di preparazione a monte per cui prendiamo le distanze e cerchiamo di capire come nel nostro lavoro possiamo fare la differenza e, e, e guarda la parola successiva è sembra proprio nonostante la spontaneità del nostro dialogo è, cade a proposito eh, la, la parola successiva è università università è solo un termine per eh, raccontare la necessità di essere molto competenti, molto preparate. Dico università ma in realtà dico appunto competenza, la parola vera su cui soffermarci è competenza, eh, che poi ci richiama a quello che abbiamo detto prima dell'approfondimento. Eh, è chiaro che ai tempi in cui ho iniziato io effettivamente ancora laurearsi ti dava una facilità di accesso maggiore al mondo del lavoro Era, mh, oggi certamente dopo eh, oltre 30 anni le cose sono mh, abbastanza diverse e, e non è più sufficiente l'università in quanto tale ma io sottolineo la competenza quindi essere ben preparati eh, farlo attraverso tutti i vari percorsi, sia di studio che di esperienze prelavorative, ma è, è importante perché solo se tu hai appunto un valore vero, alla fine puoi cercare di misurarti, se sei così uno come tante o una come tante e comunque il tuo valore aggiunto non è eh, immediato, non è percepibile, la, diventa molto più, più difficile. Eh, per raccontarti questo tema ho scelto un'opera il cui significato è completamente diverso ma mi piaceva l'idea del libro, è Madame Ginot di Van Gogh in realtà un po' perché è un po' una immagine secca e lunga, che per qualcuno io sono un po' così, no? non che si assomigli, però insomma c'è cioè quest'idea un po' così, ma l'unico riferimento in questo caso è il libro. Van Gogh è un autore che, che adoro tantissimo e quindi è il primo che mi è venuto in mente eh, per parlare di, di, libri, di libri di studio, eh, ma c'è un, una parola chiave che si collega questo a quella successiva immediatamente, cioè Madame Ginot è una donna che ha un atteggiamento molto dignitoso. E dignità è un altro termine mh, fondamentale. Dignità che cosa, che cosa significa? Cosa, cosa ci racconta? Che mh, devi rimanere integro, devi rimanere coerente, mh, non scendere appunto a compromessi eh, mantenerti fiera, mantenerti sempre alta. Questo vale anche quando, attenzione, io non sto parlando solo di quando fai l'amministratore delegato, questo vale a ogni livello. Questa tua compostezza di essere, questa tua fermezza e questa tua dignità, che significa mh, ripeto, non scendere a compromessi, eh, significa anche mantenere appunto una fierezza che qualche volta ti può anche costare eh? e io la, la trovo fondamentale anche nei lavori più umili, eh? questo eh, non, non, non è assolutamente, ripeto, non lo voglio collegare alle posizioni eh, apicali. Sempre Van Gogh nei suoi mangiatori di patate ci eh, mostra un, una scena di eh, assoluta povertà, se vogliamo, quindi di cibi poveri, eccetera, ma soffermiamoci su quella contadina, sulle sue mani nodose, quindi anche su un'idea proprio che ci riconduce a lavori, ripeto, fondamentalmente bassi o meno, meno importanti, ma con quale dignità effettua questo servizio e, e questa immagine è molto, è molto forte. Eh, la dignità è strettamente connessa con un'altra parola a cui voglio arrivare, che è l'umiltà, se ci pensi, che nel nostro racconto eh, significa questo, significa che eh, intanto si parte dal basso e non si deve avere paura di partire dal basso. Io mi sono laureata con eh, 110 lode, ero una persona, quindi con il suo bel curriculum scolastico, una persona brillante, eh, sono entrata in una grande azienda, Star Hotel, mm, teniamo conto che nell'area fiorentina non c'erano eh, e non ci sono tuttora grandissime aziende, c'è cioè un numero molto limitato di grandi aziende, e ehm, ci sono entrata... Alla porta secondaria, sono stata assunta come assistente della, della direzione finanziaria. Ma non ho eh, avuto dubbi, o meglio, in questo caso anche il dubbio che ho avuto, mio marito mi ha aiutato molto all'epoca già stavamo eh, insieme a, a valutarlo perché io ho letto che quella era una grande azienda strutturata, tra l'altro io Due giorni dopo la laurea ero entrata invece in una piccola azienda locale, molto interessante, una, una nicchia, un'azienda che fa ceramica nel Sesto Fiorentino, una capitale insomma, no, della ceramica, c'era la famosa Ginori, quindi un'azienda molto piccola eh, dove eh, avevo già diciamo così, mi ero già posizionata in un ruolo potenzialmente interessante perché avrei dovuto in progress coordinare gli agenti esteri, quindi insomma, fare un'attività anche eh, interessante nel campo delle, delle vendite, eh, però io non ho esitato nel momento in cui mi è stata offerta la possibilità di entrare in Star Hotel, seppur, ripeto, con un ruolo che era forse anche sminuente apparentemente per una che si era laureata in economia e commercio, un 110 e l'ode. Eh, e, e questo tratto di umiltà ho sempre mantenuto anche nella, mh, nel, nel lavoro successivo perché, eh, questo l'ho spiegato, ricordo di averlo spiegato un giorno, ho avuto il piacere di partecipare a una giornata di formazione mh, di KPMG, verso i giovani insomma, che, che entravano e ho raccontato la, la storia degli, degli archivi. No? In Star Hotel, appunto, a un certo punto c'era questo famoso armadio eh, dove era stata raccolta tutta la documentazione relativa alle operazioni di acquisizione dei vari hotel. E, e, e l'ingegner Fabri, che era insomma, una persona molto strutturata, proprio ingegnere, così a un certo punto io capì che aveva interesse a che questo archivio fosse, diciamo, eh, organizzato in un certo modo. Ecco, io, è un lavoro che ho affrontato senza nessun eh, disturbo, eh, perché in realtà poi, eh, e l'ho capito forse anche dopo, eh, quello mi ha consentito, cioè mettere in ordine questi documenti, mi ha consentito di conoscere a fondo tante cose, di avere una serie di eh, conoscenze e come sappiamo poi quando arrivi al tavolo di lavoro la conoscenza cioè chi è che domina una riunione, chi sa le cose, no? Alla fine non è tanto solo chi ha il potere ma il, la conoscenza è potere e quindi quella situazione mi aveva dato l'opportunità di conoscere, l'opportunità di mh, sapere e quindi io consiglio sempre una grande umiltà nell'approccio e non, non mettersi mai su qualche piedistallo dicendo no, quello non è un lavoro per me, perché anche dai lavori a volte più apparentemente elementari può nascere. E in, inoltre l'umiltà la, la raccomando come eh, modo di approcciare il tema, cioè non pensare mai di partire top down, ma pensare sempre di andare dal basso verso l'alto perché è un modo di, mh, ripeto, di sapere eh, e quando sai, quando conosci diventi, diventi forte. Per me l'umiltà ha, ha un, una sola immagine, una sola faccia, eh, quella del padre nel ritorno del figlio prodigo di Rembrandt. Ho avuto la fortuna di essere all'Ermitage prima di Natale e quindi di riassaforarmelo da vicino. Eh, questo padre eh, ricco, importante, ma nei cui occhi c'è questa grande appunto mh, umiltà eh, che è una, eh, una grandezza. Senza l'umiltà non si raggiunge la grandezza. Questo io ne sono fortemente convinta, diciamo. C'è una parola che hai, hai a cui hai accennato prima, che credo sia quella successiva, che è stato il verbo osare, sì. che si collega a novità, esatto. giusto? <ride> osare, osare significa due cose. Da un lato non porsi limiti, quindi questo è importante, non avere mai il timore di non poter andare oltre, ok io sono nel mio ruolo questo ma non posso occuparmi di quello, non posso parlare perché anche se a volte le circostanze operative mh, metti sempre il naso in realtà guarda avanti. Eh, io ogni volta che per esempio quando lavoravo con, parlo sempre dell'ingegner Fabri perché in realtà è quella la fase in cui mi sono costruita no, professionalmente quando anche lui semplicemente mi, mi dava così, degli appunti suoi da rielaborare, eh, io andavo sempre a cercare ad approfondire ognuno dei temi a cui si faceva riferimento. Non mi fermavo al compito che mi veniva dato, facevo sempre un passo avanti, ovviamente rispettando tutte le regole, non... però questo andare sempre un passo oltre mi ha consentito piano piano di conquistare il terreno e di essere, poi di diventare un punto di riferimento per tanti e questa è, è la prima accezione di osare, quindi nel tuo lavoro non eh, limitarti a eseguire il compito che ti è richiesto ma farne sempre un pezzettino oltre e fai capire che, hai, che sei stata curiosa, che hai cercato, che, hai, che sei andata oltre. Ma usare vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire anche non porsi limiti dal punto di vista... Mh, io non ho iniziato a lavorare pensando che sarei diventato un amministratore delegato, però non mi sono neanche mai posta il limite. Ho, ho sempre pensato che potevo arrivare dove volevo, eh, dove volevo, dove, dove si creavano delle, delle possibilità, così come... Mh, Oggi non, non, non mi sono mai fermata e limitata. Ti racconto questo episodio perché, tutto sommato, è, è carino. E, a un certo punto dovevo, partecipavo all'operazione per cui si acquisiva un albergo a Napoli che apparteneva a Gianluigi Aponte che ha un nome forse non notissimo, ma in realtà è, è il proprietario di, mh, del gruppo MSC, che è il gruppo navale più importante sia per quanto riguarda la croceristica ma anche per quanto riguarda il cargo. ponte eh, è una persona di Sorrento che da tantissimi anni vive all'estero, prima a Bruxelles e poi in Svizzera, eh, per dare l'idea del personaggio, è una delle dieci persone che partecipa al pranzo di Capona Capodanno con il ministro, cioè con il ministro delle, delle finanze svizzero. Insomma, stiamo parlando quindi di un personaggio. Questo albergo era una sorta di giocattolo così. Durante questa lunga trattativa eh, cerco di accelerare, eh, a un certo punto non si, non si riuscì, per conto suo, era tra, gestita da un, una persona locale di Napoli, da un professionista. Non si riusciva a mh, chiudere perché c'era una divergenza. Al che io a un certo punto ho detto: Vabbè, dico: Senta, ma non possiamo parlare direttamente con questo signore. Eh? E tutti mi guardarono: cioè come com a dire, ma questa dove vuole andare? Chi è, no? E stiamo parlando di un personaggio, ripeto, insomma, eh, come se parlassimo di Ford nelle, nelle, nelle automobili, no? quindi un personaggio... E io cioè, ho detto, vabbè, se, se non, non riusciamo a spiegargli che dobbiamo avvicinarci, eccetera, perché non ci posso parlare? E Dopo questa mia richiesta tutti rimasero, sì, morale e la favola, io eh, approdai a Ginevra, in questo palazzo che sta sulle colline dove c'è la sede di MSC, e io ho passato una giornata con Gianluigi Aponte, che ripeto, è, è stata, eh, poi potrei raccontare su quella giornata cose incredibili, però voglio dire, io non mi sono posta il limite di poter interloquire con una persona del genere, ho pensato comunque, e infatti è stata tra l'altro una persona amabilissima, eh, con la quale abbiamo anche peraltro poi chiuso tranquillamente eh, l'operazione. Per associare a questo osare eh, non potevo che citare Banksy, perché l'attualità lo porta. Diciamo che è in questo momento l'immagine di chi effettivamente mh, osa. E ho scelto La bambina col palloncino un po' perché mi fa anche pensare a questo mio senso di libertà che, che comunque eh, mi contraddistingue. Qua non c'è tanto da raccontare Banksy. ognuno lo legge come vuole, eh, però in termini di osare in novità, devo dire, anche se è un grande marchettaro, insomma, gli va dato, gli va dato atto. E, beh, direi che siamo arrivati alla fine e, e secondo me è perfetto il finale perché l'ultima parola è comunità, che semplicemente, perché ci serviva l'accento sulla A, ma si direbbe più facilmente networking, per così dire, cioè creare il legame, creare questa grande sinergia. Quando sei un leader devi assolutamente essere colui che lega, colui che tiene unito il gruppo, che sa valorizzare le capacità di ognuno, questo è molto importante. Io credo che non esistano persone mh, assolutamente brave in tutto, poi vabbè ci sono i maghi, però normalmente <coughs> abbiamo certamente delle persone, ognuna delle quali ha delle proprie capacità, quindi saperle cogliere e saperle valorizzare eh, crea il network, tesse la trama eh, e questo è molto importante, quindi da soli non si vince niente, anzi, come ha detto qualcuno che per vincere la guerra ci vogliono generali bravi ma anche fortunati, eh, comunque devi avere i generali, no? è quello che, che conta. E vabbè, ho voluto usare un'immagine di Tim eh, senza che ciò diventi blasfemo, che è il primo Tim, quello di Gesù con i suoi apostoli e quindi dato che stiamo a Milano niente di più del, del cenacolo vinciano, quindi assolutamente non siamo in un'iconografia classica per cui vogliamo solo giocare in questo caso, eh, ma vabbè, l'opera non, non aspetta a me parlarne, eh, sarei eh, presuntuosa, ma mi, mi, mi faceva solo gioco, Diciamo, parlare di un, di un team che è una grande forza per raggiungere dei risultati, per essere un leader. Sei leader di un team, ma è il team che ti riconosce come leader. Quindi la inequ ine cioè è inequivocabile questo, questo legame. Insomma. Uno non esiste senza l'altro, in un esatto, certo senso. Esatto. E mi viene quasi da aggiungere che um, anche quando sono parte eh, di un contesto dove la leadership non, non è ancora una skill che mi viene richiesta, il riconoscere il team intorno a me è importantissimo. Assolutamente, assolutamente. E poi il team, ripeto, che ti, dà la, eh, che ti colloca in quella posizione se tu hai saputo mostrare le tue, le tue doti. Elena, io andrei avanti fino a questa sera, <ride> ve lo giuro, è, è stata una chiacchierata incredibile eh, ragazzi vi ricordo che qui sotto trovate il minutaggio preciso eh, dove abbiamo approfondito ogni singolo concetto. Eh, vi invito a condividere sotto i commenti se state guardando il video sotto al video se state guardando o ascoltando il podcast dal blog nel, sotto l'audio o il video del blog la ehm, parola che più vi rappresenta in questo momento eh, o come parola che state abbracciando in questo periodo della vostra crescita professionale o come parola ehm, su cui sapete dovete lavorare in questa fase della vostra crescita. Elena, ti ringrazio ancora tantissimo, è stato bellissimo. Ti faccio solo un'ultimissima domanda che faccio sempre. Quale donna o quali donne credi dovremmo intervistare dopo di te? Ma guarda, io ho due amiche che adoro mh, e che secondo me sono, possono raccontare tanto. Mh, una è Cinzia Sasso, è una giornalista famosa che mh, per tanti anni ha tenuto una rubrica su affari e finanza di Repubblica, dove in tempi non sospetti parlava delle donne che avevano ruoli di successo e credo che veramente lei sia molto interessante. E un'altra è un piccolo vulcano, in realtà non piccolo perché più alta di me, si chiama Sandra Mori, è la presidente di Valore D, oltre che General Counsel di Coca Cola, ed è una toscanaccia che sicuramente secondo me mi saprà divertire e, e stupire. Non so se si è capito ma se non sono toste con la T maiuscola non le vogliamo. <ride> Grazie Elena Grazie ancora per voi. essere stati con Grazie noi. Un a abbraccio voi. a tutti. Ciao ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Ciao. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero